Il Prima salga chi deve andare a lavorare andando. per favore. Ah, dove sono i biglietti Cirentina? Dammi i biglietti, faccio un colore. Prima chi deve andare a lavorare, per favore. dai sono le e poi li do tutti io. Con calma, con calma. Chi deve andare a lavorare che veramente deve scendere c'è una buona Con non c'è È arrivato il K525. Oggi come notiamo, casualità ovviamente, presenti a controllare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 E per sicurezza, pensi che tutte le domeniche accade sto problema. No, Bene. No, Giovanna! Sì, sì, ce l'è, ce l'è di gente, sì, ce l'è Dai, c'è l'aula. Sì, sì, sì. Fino a che ci stiamo saliamo. Sì, sì, sì, sì. Vanti, sì. vanti, Nessun altro deve salire, vai, eh? Prego, eh, prego. Vai, vai. Voi state qua, voi. Ci vediamo in piazza bene? Chi altri deve salire? Si parte, noi scendiamo a Pantigliate. Il raduno Parchiano è venuto a bisogno di auto è in Piazza Paolo. Grazie ancora a tutti, adesso raccontiamo a questi pendolari della vicenda e ci vediamo dopo. Grazie ancora. Thank you.